Sedevo con Donald Trump, mi disse, stai a sentire, in Italy parbuti male, è un paese di serie B. Ma noi non mangiamo la merda e abbiamo il migliore design e anche in materia di musica la bianca. insisteva il salmone diceva listen to me noi siamo the land of libertà noi culla della civiltà ma noi non vestiamo da cani e abbiamo il colosse e poi in materia di auto la ferrara Al sesto bicchiere di grappa, dice ma tu chi diavolo sei? Io faccio girare il mercato, tuo rating is just BBB, ma noi abbiamo grandi scienziati e Colombo è nato in I'd like to approfondire Il segreto che fa a voi così Ma è chiaro, gli dico È la mamma È lei che ci ha fatto così Ma noi non E abbiamo il migliore E anche in fatto di I migliori sono fatti Sai cos'è il parmigiano, l'acqua sporca la chiami il caffè, e anche in materia di vini i migliori sono fatti qui, tutto il meglio è in Italia.